Sono Mauro Interdonato, lavoro col CU Sound da diversi anni. Mi occupo della parte, diciamo, di selezione delle, dei videoclip musicali per una sezione che si chiama Soundis. A breve cominceremo di nuovo a recuperare materiale in giro per il mondo, da, da oriente a occidente. Sono Fabio Bortolotti, in arte Kenobit, mi occupo di videogiochi da sempre, ho scritto in passato sulle riviste di videogiochi, suono un Game Boy, faccio musica, musica 8-bit con un Game Boy e in generale sono molto interessato alla cultura del videogioco, del retro gaming, sia per quello che riguarda i giochi sia per quello che riguarda la musica. Io sono Paolo Armao, sound designer, mi occupo di sound design per cinema e videogames, adesso principalmente, quindi tutta parte dello sviluppo del, del suono, la progettazione del suono, non musica, ma il suono per quanto riguarda i videogames. Uh, io sono Davide Mancini, mi occupo di videogiochi nel senso di stampa specializzata, e oggi abbiamo parlato tutti quanti insieme della, del rapporto che c'è tra il suono, la musica e la narrazione che poi siamo passati la palla tra cinema e videogiochi. Cioè, L'idea è stata quella di provare a, a definire uno scenario in parte in comune appunto, di analogie e differenze tra i due mondi. Uh, e uh, studiare qual è, il ruolo dei video, qual è il ruolo della musica all'interno di produzioni sempre più complesse dal punto di vista dell'intrattenimento e della multimedialità e insomma dai vari punti di vista, da chi comunque è un musicista, da chi lavora ai videogiochi, da io che provo a raccontarli quindi diciamo che l'esperienza è stata, stata più o meno questa e quali sono stati i giochi che hanno rappresentato di più questo, il nuovo modo di intendere i soundscape sonori oppure quali sono stati nella storia i punti fondamentali da cui uh, si c'è stata insomma un'evoluzione del rapporto tra musica, gameplay e narrazione.